tutto esaurito per il concerto di Katia Ricciarelli in programma il prossimo 5 settembre alle ore 20.30 nell'arena di Santa Barbara di Torello di Castel San Giorgio. Sindaco Paola Lanzara, il successo è determinato da questo boom di presenza. Salve, sì il successo è determinato prima di tutto dalla, dal nome internazionale che ci porta, che abbiamo portato qui a Castel San Giorgio, la Ricciarelli. È un grande nome, il nome di una grande cantante lirica e quindi questo ha fatto sì che si determinasse subito il tutto esaurito per i biglietti. L erano pochi per la verità perché erano 500 biglietti ma sono andati a ruba. Tra ieri pomeriggio stamattina alle 10.30 non c'erano più biglietti quindi proprio perché eh, il nome è un nome che attira e quindi è importante e questo ci gratifica perché è una ripresa della normalità che è una cosa importantissima nel post pandemico nel dopo Covid allora dobbiamo ringraziare tutti ad iniziare dall'ottima segretaria comunale la dottoressa Cecilia Fasolino estremamente puntuale e preparata che ha curato nei minimi particolari questa manifestazione al comandante dei vigili il comandante Coltaldi e poi soprattutto alle associazioni quali la protezione civile la crocerola e la misericordia che sicuramente non faranno mancare la loro presenza e quindi cureranno questa manifestazione. Ripeto, le macchine saranno parcheggiate a Piazza Nassiria, ci sarà un servizio navetta che condurrà all'Arena Santa Barbara. di Castel San Giorgio Paola Lanzare, rinnoviamo l'appuntamento nuovamente fissato, come dicevamo, per domenica 5 settembre alle ore 20.30 all'Arena di Santa Barbara della frazione Torre. Già esauriti i biglietti a disposizione gratuitamente al comune di Castel San Giorgio per lo spettacolo di Catera Ricciarelli in programma il 5 settembre alle ore 20.30 nell'arena di Santa Barbara di Torello. Successo per l'iniziativa, vice sindaco Giuseppe sì, Alfano? Se dice il famoso detto: il buongiorno si vede dal mattino, è proprio il caso di dire che questa manifestazione va proprio verso i cittadini che sono accorsi subito, prontamente, in maniera diciamo cronologica e. Tempestivamente all'ufficio di segreteria dove con grande trasparenza e con grande impegno la segreteria generale con la dottoressa Fasolino, l'assessore Giustina Galluzzo, il sindaco Paolo Lanzara, anche col mio modestissimo aiuto di vice sindaco Alfano abbiamo reso possibile questo germe nuovo della cultura che sicuramente bisognava che ci fosse a Casser San Giorgio, come diceva ieri l'Ispettore Fasolino, una nuova ventata di cultura perché dopo i due anni di pandemia quasi, effettivamente c'è stato un momento di stasi. Bisogna ripartire come adesso? Siamo contenti perché anche nel rispetto del Green Pass questa manifestazione si tiene, abbiamo informato la locale com il comando stazione Carabinieri, il comando di polizia locale allertato, la misericordia, la protezione civile, la Croce Rossa, dove tutti sanno che si, in un momento di grande sicurezza, bisogna partecipare e su inviti gratuiti. Ecco, si prevede quindi una grande affluenza di pubblico per il prossimo 5 settembre all'Arena di eh, eh, Santa Barbara, di Torello, di Cassè San Giorgio. Perché? Perché è un evento importante, il quarto evento eh, musicale a livello nazionale in Italia e poi c'è l'aspetto anche come dire, di colore in quanto per Katia Ricciarelli sarà l'ultimo evento Lavi, in quanto poi il prossimo 14 settembre sarà chiuso nella casa del Grande Fratello. Lei già... Ha accennato prima tutta una serie di persone che si sono adoperate per la riuscita della manifestazione. Entriamo nel dettaglio tecnico dell'evento Canoro con il maestro Speditore Marino e con canzoni classiche napoletane e omaggio a Pino Daniele. Sì, eh, sicuramente c'è una sintesi di cultura e storia napoletana e musica. Ed è questo l'intreccio simbiotico importante che l'amministrazione comunale di Castel San Giorgio vuol far pervenire a tutta la cittadinanza. Ecco, le canzoni di Napoli unite a quella che è la storia partenopea è la sintesi di quelle canzoni che si ispirano da Espedito De Marino, che è stato la creatura di Roberto Murolo ho avuto il piacere di ascoltarlo a Villa Calvanese 15 anni fa e posso dire sicuramente che egli rappresenta la continuità se a questo si aggiunge la presenza di Katia Ricciarelli che veramente è una delle star nazionali ed europee perché la sua voce veramente ha potuto illuminare tutti i palchi diciamo, mondiali, mondiali. Siamo veramente contenti e siamo sicuri che porterà a Cassersa Giorgio un nuovo corso ancora di cultura e rappresentiamo questo che sia veramente un superamento del Covid. Ecco, vogliamo annunciare questa ripresa della vita a Cassersa Giorgio e all'Agronocino Sarnese. Aspettiamo anche probabilmente, probabilmente, la presenza di Sua Eccellenza, Prefetto di Salerno. Grazie Vice Sindaco Giuseppe Alfano e ricordiamo, ricordiamo nuovamente l'appuntamento, fissato per domenica 5 settembre alle ore 20.30 presso l'Arena Santa Barbara della frazione Torello di Castel San Giorgio.